Perché La Divina Commedia ha avuto così successo? È un capolavoro della letteratura mondiale. È scritto in versi endecasillabi. È un'opera estremamente musicale. È un'opera con un ritmo incalzante. Il suo testo è scritto in versi ed è facilmente leggibile e memorizzabile. È un poema allegorico. In questa maniera il lettore ha una funzione attiva nel testo, deve comprenderne il suo significato, esportando il significato simbolico del testo. Dante risponde ad una domanda esistenziale che tutti gli uomini, da quando sono arrivati sul pianeta Terra, si sono sempre posti. Esiste una vita dopo la morte? Dante dà una risposta chiara. Sì, esistono tre regni dopo la morte. L'inferno, il purgatorio, il paradiso. Se avete individuato altri motivi per cui secondo voi la Divina Commedia ha avuto così successo, potete scrivermelo nei commenti.